Letteratura demoralizzante, parte 2 Sono stata incaricata di dire che i giovani sono esposti al grande pericolo che deriva da letture non adatte. Satana sta spingendo continuamente giovani e persone di età matura a lasciarsi affascinare da storie prive di valore. Se una grande massa dei libri che sono stati stampati potessero essere distrutti, si eviterebbe una piaga che sta compiendo un'opera tremenda, infiacchendo la mente e corrompendo i sentimenti. Nessuno è sufficientemente saldo nei principi sani da sentirsi al sicuro dalla tentazione. Tutte queste letture dannose vanno decisamente scartate. Il Signore non ci consente né di stampare né di vendere pubblicazioni del genere dato che sono un mezzo di distruzione per molte persone. Io sono certa da quanto ho finora sostenuto, tutto ciò che ho scritto mi è stato rivolto. Coloro che credono nel messaggio per questo tempo non dovrebbero impegnarsi in questo lavoro con l'idea di guadagnare del denaro. Dal canto suo, Dio dissiperà tale forma di guadagno e farà perdere più di quanto è stato accumulato. C'è una categoria di letteratura ancora più contagiosa della lebra e più mortale delle piaghe d'Egitto. Contro di essa le nostre case editrici debbono stare costantemente in guardia. Nell'accettare delle commesse esterne si faccia attenzione a impedire che nelle nostre istituzioni siano introdotti degli scritti riguardanti la scienza di Satana. Le nostre case editrici non dovrebbero pubblicare libri che trattino le teorie dell'ipnotismo, così fatale per chi vi si sottopone, lo spiritismo, il cattolicesimo romano o altri misteri di iniquità. I nostri impiegati si guardino bene da tutto ciò che possa insinuare il seme del dubbio sull'autorità e sull'autenticità della Bibbia. Per nessuna ragione le idee dei miscredenti siano presentate ai giovani. Anche se fosse pagata una somma ingente per la stampa di queste opere, la pubblicazione produrrebbe una perdita irreparabile dal punto di vista spirituale. Lasciare che le opere di questo genere passino attraverso le nostre istituzioni significa mettere nelle mani degli impiegati che cureranno la loro edizione il frutto proibito dell'albero della conoscenza. Pubblicare libri di questo genere sarebbe come caricare dei cannoni e metterli nelle mani del nemico.